Buona la prima. E mentre faccio le cose, che passa il film, le scene hanno me come attore, e io mi vedo protagonista di quelle foglie volanti che sono le emozioni, planano su una rosa di venti spezzata, e mi fido che sia reale, perché nulla so del suo giardiniere, atterrano sulla pista del lenzuolo steso per loro, il mio letto, da cui bisogna comprendere quando veramente è l'ora del mio risveglio, quelle foglie ora le colgo. Sono petali di rosa. Ho ancora in mano le forbici. Raccolta. Dove andrebbe la polvere senza un deposito come me, la sua america? Di voi al punto che il tossico fa amicizia con l'organico, la plastica si associa al vetro, il Natale si santifica col tre per due. Ma non voglio specchi super puliti? Per riflettere sulla realtà Il ciclo dei pensieri Parte col diritto alla casa Autoassunto Il lavoro di ogni attimo Rendere persi l'assurdità Uso la forza al minimo costante Per far crollare qualsiasi idea di progetto Processo indiretto La mia intenzione sotto sabbia Non mi occupo di utopie Siano pure liberi di stravedere per il futuro. Il mio incarico pubblico è di massima segretezza. Ogni mattina al casello non è possibile norma, città di confine. Solo individui con fede passo. Solo per loro si alza la sbarra. Antititolo A caccia della pistola fumante. La ricerca dell'anima gemella. La devozione ad una fede pura e fumo nonostante la scritta lettera del cinema il presente il più vicino futuro che si fa treccia coi chiodi del passato sciopero come attore per promesse risolte sui benefici di questo progresso storie tenere di sacrifici presenti per futuri più umani e mi porto il lavoro a casa titolo reale Morte della recitazione. Da dentro lo schermo spettatori si fanno attori nel film, Rattura rimborso di un biglietto mai usato. Chi fermerà la proiezione? Politica umana. L'esempio chiede la parola. Il futuro è già qui, ma quale? Te già raccontati. I ricordi atterrano sulla pista del mio sentiero, Schivalli? se lei aborto il mio sospeso colibri infinito sbattere Dali che si fa zero perché è neutrale tra sole e fiore